Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un test e lo faremo con lui, il DJI Mini 3 Pro. E utilizzeremo come punto di riferimento il dji mini 2 perché il test che andremo a fare oggi è sulla rumorosità perché lui viene venduto eh, come drone molto molto silenzioso e questo è dovuto alle sue eliche molto lunghe a questa sua conformazione eh, dei motori inclinati quindi questa particolarità che ha questo drone dal punto di vista eh, diciamo costruttivo e di ingegnerizzazione eh, quindi come termine di confronto vi ho detto sarà il DJI Mini 2 e per fare questa prova ho montato questo sistema di misurazione l'iphone girato verso l'alto così che i microfoni sono posizionati eh, qua sopra eh, questa applicazione che è disponibile su app store che è praticamente la migliore applicazione per misurare i db di rumore e così dovremo avere un riscontro se veramente lui è più silenzioso del DJI mini 2 faremo prima decollare quindi si fermerà qua in overing e vedremo il rumore fermo in overing poi ci alzeremo d'altezza andremo magari a 15 metri poi a Metri, poi proveremo a spostarci e questi step di misurazione li faremo sia con lui il DJI Mini 3 Pro che con il DJI Mini 2 quindi adesso ragazzi non perdiamo troppo tempo e iniziamo questo test eh, di rumore del DJI Mini 3 Pro. Andiamo, ok, ci siamo, andiamo a far decollare il DJI Mini 3 Pro, ok, lui adesso è qua fermo davanti a me, andiamo a far partire la registrazione del suono ok abbiamo un suono che va dai 56 57 l'avete visto con un massimo di 59 questo è il DJI Mini 3 Pro fermo in overing Adesso ci alziamo a 15 metri d'altezza. Ok, facciamo partire la misurazione. Perfetto, abbiamo 48 di media, minimo 45-52 massimo. Saliamo ancora di quota, andiamo a 30 metri. Facciamo partire. Perfetto. Allora abbiamo 42 di media, 40 minimo, 46 massimo. Questi sono i DB di rumore che abbiamo con lui. Adesso mi allontano stando a questa altezza. Perfetto, abbiamo 39 che è stata la media, 37 il minimo, 46 il massimo, c'è stato il rumore però di qualche uccello che ha fatto rumore, eh? quindi non è stato un test preciso questo perché c'è stato un rumore di un uccello, però d'altra parte a quelli non posso dirgli di non cinguettare. Quindi adesso faccio ritornare il DJI Mini 3 Pro e facciamo la stessa prova con il DJI Mini 2. Ok, adesso tocca a lui il DJI Mini 2 che sarà appunto il nostro punto di riferimento, eh, sembra un gioco di parole, ma sarà lui che ci darà l'indicazione se il DJI Mini 3 Pro è più silenzioso. Quindi posiziono lui, vado a metterlo in overing e vado a far partire l'applicazione che misura il rumore. Perfetto, eh, ragazzi, tantissima differenza, davvero, davvero tanta differenza. Fermo in overing a un metro d'altezza, quello dato appunto dal decollo automatico di DJI, c'è una differenza incredibile. Se non mi ricordo male, eh, là eravamo intorno ai 50 qualcosa di dB, qua siamo a 82 dB. Quindi veramente tanta roba. Adesso continuiamo la prova, quindi vado a fare alzare il DJI Mini 2. Avevamo fatto la prova a 15 metri perfetto e vado a far partire l'applicazione. Ok abbiamo 68 di media, 66 minimo, 61 massimo, qua non mi ricordo com'è che era, poi dopo ovviamente quando eh, guarderete voi il video avrete un confronto diretto, io qua non mi ricordo di preciso come fosse ma comunque mi sembrava che era più silenzioso anche in questa posizione ma non ne sono sicurissimo quindi non vorrei parlare per niente, adesso andiamo a 30 metri uguale identico a quella che era l'altezza del DJI Mini 3 Pro e faccio partire l'applicazione. Diciamo che è rimasto molto simile ai 15 metri, quindi salendo d'altezza cambia poco niente rispetto al rumore che andiamo a percepire noi qui a terra da 15 a 30 metri. Adesso mi allontano di 50 metri come ho fatto con il DJI Mini 3 Pro. Il drone è a 50 metri, però c'è un cane che abbaia in questo momento, aspettiamo un attimo. Ok, sembra che non abbaia più nessuno, facciamo partire l'applicazione. perfetto siamo rimasti in linea cioè anche a una distanza di 50 metri eh, sembra che eh, il drone eh, sia ancora vicino a noi come percezione del rumore rimane comunque molto forte secondo me rispetto al DJI mini 3 pro quindi adesso ritorno e tiriamo le conclusioni allora direi che da questo punto di vista cioè per quanto riguarda i db di rumore eh, dj mini 3 pro tanta tanta roba incredibile eh, silenzioso in una maniera pazzesca avete visto contro il dj mini 2 che comunque non è che sia un drone che faccia un rumore incredibile ma c'è proprio una differenza di quelle che si fanno sentire e non tanto per dire si fanno proprio sentire ma c'è proprio tanta silenziosità eh, poi man mano che ci si allontana proprio sparisce il suono mentre lui anche allontanandosi rimaneva più o meno lo stesso suono a 50 metri come averlo sopra la testa e anche in overing qua davanti tantissima tantissima differenza qua eravamo intorno agli 80 qualcosa di B qua se non sbaglio intorno ai 50 qualcosa di B comunque avete visto meglio voi di me in questo momento eh, le differenze nelle due registrazioni dello smartphone che poi eh, usando l'iPhone che è girato verso l'alto col microfono in più l'iPhone ha un microfono sicuramente di altissimo livello, con l'applicazione che ho utilizzato, che è una delle migliori applicazioni che sono disponibili sull'App Store, sicuramente è un risultato abbastanza affidabile secondo me e direi che tanta tanta roba, brava DJI, perché avere un drone da 249 grammi silenzioso che non dà fastidio, perché è vero che lui può volare in tante situazioni per il suo peso, però il, il rumore che fanno comunque i droni può dar fastidio soprattutto in certe situazioni, in certi ambienti in cui c'è tanto silenzio magari eh, perché magari siamo in mezzo alla natura o posti di questo tipo dove comunque il minimo rumore si sente e avere un drone che vola magari dà fastidio alle altre persone o comunque va a rovinare il silenzio che c'è e avere appunto un drone che fa pochissimo rumore è tanta tanta roba assolutamente quindi ragazzi se questo è il mio video test in cui vi ho portato il confronto dei DB di rumore tra DJI Mini 3 Pro e il DJI Mini 2 vi è piaciuto vi è stato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler di quello che faccio di quello che vado a fare spoiler di quello che arriverà sul canale come recensioni sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere alcun video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.